Ciao a tutti ragazzi, sono S2004 Salve. e oggi siamo in un nuovo video sulla vanilla e adesso vi spieghiamo cosa c'è di nuovo Salve Intanto, allora, salutiamo bene madamarco che Salve. ha fatto un pasticcio incredibile qua, ciao Salve Ok Salve <ride> Signore, si sposti Adesso spiegheremo poi tutto con calma Sì sì certo io non spiego niente adesso. Allora innanzitutto c'è un buco qui perché madamarco è molto simpatico eh, Avete visto come sono simpatico Poi abbiamo migliorato, migliorato molto qua fransio. Abbiamo migliorato qui adesso è un po' più decente sì. Come si fa il minecart con hopper? Fai un minecart e poi ci metti un hopper vicino Perfetto E' un quit solamente per sapere se tu lo sapevi fare sì, sì. Poi Madame Marco ha, Lo fatto, giuro. Questo... ha fatto questa farm. Quale? Quella di da zucchero? Sì. Eh e... vabbè, poi dopo vi spiegherò come... Cioè, ve l'avevo già fatto un video su come funziona Lui probabilmente ha guardato il mio video e poi dopo dice di averla inventata lui. Non è vero. Va a vedere sul mio ha canale, ragazzi. So... andate a vedere sul mio canale, guardate che ho fatto le farm sulla PlayStation 4 io. Ben tre, una all'inizio che dovevo andare la una che ti ho fatto vedere come si piantavano le canne da zucchero E si raccoglievano Poi ho fatto quella la con, con il pulsante e poi quella la automatica quando sono scelto io il server Cioè, volete parlare? Io spero che abbiano voglia di parlare Vabbè Quindi denunciamo Allora allora, poi ho riparato un allora... po' Aspetta, non sì. dire niente. Adesso devo ancora no, fare a cose. Scusi, poi ho fatto questo parm qui. Ho aggiunto questa cassa qui delle robe, poi sul server mi è sembrato di vedere un creeper qua. Sul server abbiamo riparato. Eh, cioè, abbiamo aggiunto un plugin per i soldi. Adesso c'è il plugin money. Vedete, se uno adesso io fai... 3551. Vai, fai money, fai... scrivi Madamarco, guarda Madamarco quanti soldi ha, eh. Madamarco ha un sacco di soldi perché lui vende gli incantamenti. E quindi Vendo gli incantamenti? Si... E io Vai. sto farmando soldi all'infinito. Sghere. Fai vedere il mio piano sotterraneo. E adesso faccio vedere, prima faccio vedere il mio. Uh -huh. Forse poi Madame Marco ve l'ha già spoilerato. Se adesso andiamo qua sotto. Allora innanzitutto ho migliorato questa zona qui perché non poi si poteva vedere, vedere. in tutte le casse c'è almeno una cosa colorata. Poi adesso ho aggiunto questo nuovo piano che è enorme. Molto pianuso. E lo sto ancora all'esterno. Probabilmente metto qualcosa forte, che è in mezzo. È tipo un pianoforte quel piano. No. E adesso sì. ogni cassa ha degli attrezzi Tipo questa è la cassa delle, delle Io Sto guardando un tutorial comunque Non sto facendo le da solo Io non ti sto ascoltando sinceramente Tutte le cose che dici Qua ci sono le spade, le asce, i picconi eh, Lui mi ha copiato tutta quanta l'idea Lo sapete raga Pure io no. ho fatto la stessa cosa E prima di lui Ma io non ci ho pensato Io lo volevo Beh. già fare O già avevo già scavato il buco ancora Prima che lo avessi fatto te Ah, eh, tra l'altro. Oh, eh. Non aspetta, sull'igno no, no. Adesso non lo sentirete. Ma Red Rox sono no, Satana. Perché mi hai dato caso? Sono calza. Satana. Oddio, è tutto Red Rox. Andiamo a salutare. Uccidiamolo, uccidiamolo, uccidiamolo. Aspetta, prima dobbiamo dormire. Tra l'altro, Red Rox e blu. <ride> Vabbè, adesso farò vedere anche casa sua. Ah, Tra l'altro, volevo dirvi che ho fatto nuovi picconi. Adesso ve lo faccio vedere. No, le Deve... Ah, eccole qua. Le trovate, ok. Le elitra. come vedete, le ho messo a ripristino in distrugibilità 3. Da dove ho trovato il ripristino? Da chi le preso? quelle litre con il ripristino? Da madame. Chi te le ha vendute a 2000? Eh? Eh? Va bene, voi non capirete niente. Poi ho fatto questo piccone qua. Ma quale? Fortuna 2, ed efficienza 4. Posso rubare poi... una cosa, ma adesso tipo qua fare un'altra cosa che scende, tipo fare una casa a chiocciola sottoterra. No. Ma, ma questo qua lo sarà l'ultimo piano oppure scendere ancora? Non lo so, dipende. Tipo fare... Uii. Ah, ma questo qua il calcestruzzo. Sì. Lo rubo, ciao. No, cosa? Da dove mi hai rubato il calcestruzzo? <susurrugge> non hai visto niente dove stai? Ridammi il mio calcio ciao struzzo. no mai se no cosa succede e io Ma non niente. ti vorrei più entrare sul server allora dammi il mio calcio no dammi il mio calcio strutturato il, il pane tieni dammi i soldi Guarda, questa è la zona che ha creato Red Roix Ciao, Ciao. è Ciao. brutto raga gli volete vedere cioè, Ma sta facendo gli Ufi lui qua oh, oh, mi sono buggato l'ho ucciso <ride> Ma dai ma poverino Ma quanta cavolo di roba ha. è piena di roba No e eh, io ci muoio e va bene poi qua è la mappa come aggiornata questa è casa la mappa la mappa la mappa ma ok perfetto si sì, è adesso puoi continuare. guarda ecco dove mi hai rubato la, il calcio struzzo bianco adesso l'ho trovato ecco Vabbè. qui volevo fare tutte le cose però ho finito le casse quindi e mi dispiace quindi Prenderò eh, un po' di legno un di... Un alte... coniglio, prenderò un coniglio. Prendiamolo dal... Coniglio. Dall'abete. Coniglio. Basta dire coniglio. Coniglio. Hai qualche problema contro i conigli? si sì. Che cos'hai contro i conigli? Vai ricarica dica, dica, signor Dick, Dick, Dick. Niente. Ma che cosa? Che bug? Ma ah, che non è bug? Scherzavo, stavo solamente lagghicchiando io. E eh, smettiti di buggare tutto. Io bug il mondo! Diluditi di Io bug il mondo! Mm -hmm. Ah, e poi tra l'altro... Tra l'altro... Niente. niente. Se vedete tutte queste TNT qua dentro, e non chiedetemi perché ce le ho, perché non lo so neanche io. Ah, dobbiamo mettere nel TNT box, aspetta, vienimi No, dov'è? Dammele dammele vai metti tutto quanto qua dentro nel TNT box raga. Beh, abbiamo noi non, non possiamo avere le TNT, dobbiamo confiscarle. Appena abbiamo le TNT in giro si devono confiscare. Allora. E quindi abbiamo se vi boom, come si fa si fare? chiama il boom, boom, t, t box è tipo questo. Qua possa bella, bella bella, non bella, gli interessa bella, bella, bella, niente bella, a nessuno. Bella. Allora, si sì, invece mi interessa la paura. Perché la elietra si rompe. E questa roba qui ehm, deve mettere ogni volare. Eh, se se basta e. parlare. Se vi chiedete, Ma come si va a volare a essere sciftati insieme? Non perché qua il mai. video lo sta facendo non te lo dirò mai quindi può chiedete... sì, sì, si può fare si si si può fare se vi chiedete come si fa questa cosa qua dovete stare shiftati e piazzare le casse così non si unisce. ma alla fine le droix. E che ne so ne se sarà offeso ok e qua metterò tutti gli incantamenti con un, un cartello se sapessi dove li ho messi allora ragazzi ho finito di, di mettere a posto tutti gli incantamenti E ce ne sono veramente un sacco Ho aggiunto anche questa parte Il professor ce ne fosse così tanto Però adesso ho riempito anche tutti Quindi ho svuotato la cassa là sopra Poi ho spostato tutte le casse che c'erano ancora qua in varie Perché erano un po' inutili E quindi ci sono tutte queste cose qua E qua ho aggiunto due item frame per mettere i nostri tesori ad esempio questo è stato il nostro pic primo piccone, lo metterei qua dentro, e così si vede anche il primo, quando ci vieni vicino, se lo rinonimi nella, nella eh, non mi viene in mente come si chiama, nell'incudine. Poi siamo eh, in una carenza di cibo, ah, ecco, poi tra l'altro questa zona la lascio, la lascio così probabilmente la allestirò un po' meglio allora i meloni li metterò sopra farò anche le zucche poi mi farò un po' meglio questa zona la allestirò poi per il prossimo episodio visto che siamo in carenza di cibo farò, proverò a fare anche una farm di polli e poi vi spiegherò anche come funziona in più è morto un polpo ho aggiunto questa farm qui, non mi ricordo se l'avevo detto, ma mi sembra di sì. Poi abbiamo messo questa torre qui, l'ha fatta Madamarco, e ci sali su e ti butti giù con le litra. Adesso ve la faccio vedere per bene. Vieni qua e ti butti giù con le litra. Io fortunatamente ho atterraggio morbido 2, va bene. E... Poi ho aggiunto una cassa qui, dove mettiamo tutti i nostri drop, cioè c'è cioè, tutti i nostri drop, tutte le cose del, di questa farm, delle farm qui che hanno prodotto questo, questo non c'entra niente. E qui c'è un polipo che sta morendo, quindi aiutiamola a morire. E basta. Poi, non mi ricordo più cos'altro volevo dire, quindi credo che il video finisca così. Ecco tra l'altro adesso la farma laggiù funziona, abbiamo trovato il, il, il bambù andando, stavo dicendo ma da ha, ha messo tutte le canne di bambù davanti a casa sua, e vabbè, comunque il video finisce così, ciao.